Buongiorno a tutti, siamo a Poasco oggi 2 giugno con il Mercatino dei bei Ricordi nella piazzetta di Via Unica, quindi adiacente alla scuola, di fronte all'ex ufficio anagrafe, nonché eh, sede del Comitato del Quartiere iniziativa che è partita dalla proposta di alcuni cittadini del nostro quartiere che è stata sponsorizzata dall'amministrazione comunale che ha reso possibile il tutto inserendola tra le iniziative della settimana del benessere ho qui con me due dei promotori che adesso ci diranno come è nata un po' questa iniziativa allora, il mercatino è nato per la passione che ho di stare a contatto con la gente e insieme, ci si aggrega, ci si conosce meglio e, e poi si fa attività che può sfociare nei mercatini o anche in altre attività. Siamo qui Daniele, un altro cittadino che si è fatto promotore di questa iniziativa. Allora Daniele, eh, vedo che c'è presente eh, molti gazebi, da dove vengono e chi siete? Sì, buongiorno. Eh, sì, in effetti i gazebi oggi sono 11, quindi abbiamo coinvolto tutti i cittadini di Buasco a partecipare a questa iniziativa. In 11 hanno risposto e già un, un buon risultato, essendo la prima volta che facciamo questa iniziativa e ci auguriamo per il futuro che qualcun altro si possa aggregare e quindi aumentare questo spazio e questo modo di comunicare tra, tra di noi. e Non dimentichiamo che il mercatino coinvolge anche i bambini, quindi se i bambini vogliono venire a esporre i propri giochini, a scambiare i giochini ai giornalini, eccetera, possono farlo liberamente. E quindi con l'aiuto dell'amministrazione comunale ci auguriamo che nei prossimi mesi questa iniziativa possa ripetersi e proseguire per il futuro. Eh, assessore, allora come le vediamo queste iniziative e che cosa diciamo al quartiere eh, a fronte di una bella iniziativa che parte dal basso come questa? Allora, indubbiamente è, è stato un onore, comunque una volontà quella dell'amministrazione quando si è stata proposta questa attività di, di, di poterla supportare, rientra nella settimana del benessere perché comunque è il benessere dei cittadini il fatto di incontrarsi, è il benessere dei cittadini che si mettono in gioco e quindi che aiutano a ricordare anche prendendo il titolo dall'iniziativa dall da parte nostra ci sarà comunque il supporto per ulteriori eventi futuri all'interno del, del quartiere e speriamo che la cittadinanza risponda sia visitando il mercatino sia nell'essere partecipe nelle prossime edizioni. Spesso ci viene detto a Poasco non si fa mai nulla, eccoci qua oggi a raccogliere l'idea di alcuni cittadini, a realizzare questo mercatino dei bei ricordi per fare come sempre di Poasco un quartiere delle famiglie. Grazie.